Il giorno della mia laurea in scienze storiche e documentarie fu un giorno felice, dopo cinque anni di libri, studi e programmazioni, arriva il tanto sospirato momento del tocco, quel cappello buffo che io, odiando questi momenti imbarazzanti, non volevo assolutamente indossare. Ma la mia testa era distratta da un altro evento, che aveva da poco sconvolto la mia vita. Ero appena stato assunto nel Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino, e da lì a pochi giorni avrei dovuto svolgere la mia prima vista guidata all'interno delle stanze del mitico Palazzo Carignano. La facciata ottocentesca dell'edificio, quella più nuova, era stato lo sfondo di tante nottate passate in Piazza Carlo Alberto insieme agli amici durante gli anni universitari. Era quello infatti il punto di ritrovo degli studenti Erasmus, dove si faceva il cosiddetto Boteion. Mi inserì in un gruppo di spagnoli, simpatici, rumorosi e folcloristici, con la quale mi trovavo pienamente a mio agio. Quasi tutte le sere il mio sguardo si era posato sul palazzo, immaginandone la storia, quello che aveva visto, quelli che l'avevano visto, e cosa si poteva provare a lavorare dentro un posto così ogni giorno. La prima vista fu una scuola media di Bergamo. Quei poveri ragazzi non potevano neanche immaginare cosa stessi pensando in quel momento. Un misto di ansia e terrore, unite però alla voglia di raccontare ogni minimo dettaglio. La prima volta, si sa, non fa testo, non è valutabile. Tuttora non ricordo esattamente come andò. Ma col passare dei mesi e delle stagioni, il mio racconto del risorgimento si perfezionò, limando i dettagli e aggiungendo aneddoti per catturare l'attenzione di chi, nel museo, entrava senza interesse. La Sala 3, in particolare, mi ha sempre affascinato. Un gigantesco quadro illustra l'assedio di Torino del 1706 da parte dell'Armata francese un evento chiave che fece da spartiacque per la storia della città e perché no anche della storia italiana. Grazie alla mia quotidiana analisi accurata di quella tela riuscì a superare brillantemente un colloquio ed avere un posto nell'archivio storico della città di Torino per il servizio civile nazionale. Questa era per me una grande rivincita dato che allo stesso colloquio due anni prima non ero riuscito nell'intento. L'entrata in archivio e rappresentava un'ulteriore maniera per completare la mia formazione umanistica, toccando con mano e analizzando foto e documenti appartenenti alla storia della città. Ma non c'erano solo foto, si andava da settimanali a quotidiani, passando per diapositive e cartelloni pubblicitari, una bellezza continua. Nei tempi morti cominciai a scendere nel sotterraneo dove sono conservati tutti i fondi, a prima vista è un freddo labirinto di documenti e porte blindate, nella quale sembra impossibile orientarsi. Ma anche qui, dopo qualche mese, cominciai a muovermi con scioltezza e molto spesso finivo a prelevare da uno scaffale nascosto le vecchie foto o i giornali, la mia vera passione. Leggendo i titoli e le colonne, sfogliandoli, potevo rivivere la storia del passato, giorno per giorno, con le dita sporche di polvere ma con gli occhi sognanti. In quel momento non mi chiedevo più cosa si pensasse a lavorare in un posto così, ma come si potesse starne fuori.